Ciao a tutti. Oggi vi presento questo libro, fresco di stampa, appena uscito, proprio in questi giorni, è già presente nelle librerie e sui principali siti eh, online. Si tratta di un manuale pratico, la tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano. Impariamo a scrivere e disegnare sul vetro. È una tecnica semplice, economica, alla portata di tutti, che non prevede l'utilizzo eh, di materiali chimici, ma lavora direttamente con un mini trapano e eh, fresine diamantate. Dopo una breve introduzione storica, si passa a un'analisi, seppur breve e semplice, dei principali mini trapano in commercio. Inoltre, eh, vengono indicate le frese diamantate eh, più eh, utilizzate, più comode da usare proprio per questo tipo di lavori. Come vediamo si tratta di un costo molto contenuto e il libro è ricco anche di eh, esempi pratici. In particolare, come decorare, personalizzare e rendere unici bicchieri anche verranno eh, descritti vari tipi di bicchieri quelli più o meno adatti bottiglie anche intere quindi eh, piene eh, piuttosto che oggetti in vetro di vario tipo eh, vetri colorati e specchi come si può vedere è ricco di fotografie, tutte a colori. Vengono dati consigli pratici su vari aspetti dell'incisione su vetro. Seguendo passo passo eh, questi esempi si possono ottenere dei risultati davvero speciali. Nel caso appunto vi interessi, eh, questo libro lo potrete trovare direttamente dall'editore Sandit oppure sui principali marketplace eh, Amazon IBS. sono 80 pagine ricche di consigli e suggerimenti proprio per rendere unici i nostri oggetti di uso quotidiano vi ringrazio per l'attenzione spero eh, che siate interessati all'acquisto di questo libro vi aspetto per i prossimi video e... Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube Elettronica Didattica per restare sempre aggiornati su tante novità e tanti video interessanti. Ciao a tutti, a presto!